di Avraham Avinu e la ricerca della donna, della moglie, per Isaac, che sarà poi Rivka. Qui abbiamo oggi da sottolineare due cose molto interessanti. La prima, abbiamo una lunga tefilà di un uomo che non è detto che sia un credente, un credente yavista, ma che... Sottoposto al casato di Avram, vede nel Dio di Avram: cioè il tetagramma, il dio di Israele, il dio di Abramo, in questo caso, poi poi diventerà il Dio di Abramo, di Isacco e poi anche di Israele, come il Dio che porterà a buon fine il desiderata del suo padrone. È una lunga, lunghissima tefila. È la prima grande preghiera di un non ebreo, potremmo dire, anche se circonciso, anche se del clan di Abramo, ma non è detto, perché ci tiene molto il redattore a specificare che è il Dio del suo padrone, del suo signore, Adonidice, del mio signore, Avram. La seconda cosa è, eh, forse, un anacronismo, ma lo vedremo più avanti. Un anacronismo perché? Perché... Noi avremo la, la presenza di Betuel nel versetto 50 del capitolo 24, lo vedremo nelle prossime puntate, mentre quando la ragazza porta la buona notizia di essere stata ingaggiata da un servo di, di un suo zio, Abram, porta quest'uomo di fatto a gestire questa... questa, questa, questa questa trattativa matrimoniale dalla madre e dall'invadente dall fratello Lavanne. Con questo nome è anche un po' ambiguo perché non riusciamo a capire nemmeno l'origine. Bianco, oppure latte, oppure luna, vate la pesca. Certamente questo uomo poi creerà dei grossi, grossissimi problemi, ovviamente, a suo, suo genere. Benissimo. E... Andiamo avanti con la nostra lettura. Vaik Eved Azarah Gemalim e prese dieci cammelli. Ah, su questa storia dei dieci cammelli nel secolo scorso ci furono delle, delle discussioni interminabili. Perché? Perché la mentalità del fine Ottocento e del primo Novecento era sempre quella di trovare il pelo nell'uovo per dire che erano tutti i racconti legati alla tradizione eloista, anziché Yavista. Uh, non era possibile che questi gemalini fossero addomesticati mentre qui si parla proprio di Gemalim, eh, di Gemalevi di chi sono? Del suo signore, Vayel e Adonai E andò eh, con ogni bene del suo signore che era nel suo possesso, nella sua, in mano sua. Si è cominciato a dire che i cammelli addomesticati li abbiamo solo nel XII secolo, XI secolo. Del Anticristo, quando noi sappiamo benissimo che invece in quel periodo erano per le forze armate molto probabilmente invece dei racconti ugaritici possiamo fare risalere anche al XX, XIX, XV, XV, XVIII secolo quindi. però se in qualche commentario trovate questa storia dei cammelli sorpassate perché è tutta roba è tutta roba passata ecco non, non, non si fa più a fare non si fanno più queste facezie ecco dove andò esattamente ad Aram Nearim. Noi traduciamo normalmente con Mesopotamia, di fatto è Aram dei Due Fiumi, in una zona nord-ovest ehm, dell'ubicazione dell di Nahor, il fratello di Abram. Fece eh, accovacciare i cammelli, siamo al versetto 11, eh, Mikuz Leair, fuori dalla città. Attenti bene, dove? Dice... Dalla città al ber Amaim, al posto delle acque. Era un bel amaim, eri luogo che, verso sera, vedeva l'arrivo di tutte le ragazze del villaggio. Infatti, vengono definite ashovot, le attingenti. Anche qui c'è un, in questa, in questa frase ci sono eh, delle assonanze omofone eh, agli ovot, eh, quindi ai padri era il luogo di queste attingenti, letteralmente attingenti però vedete a livello omofono si parla sempre di Avot i padri, qualcosa che aveva a che fare comunque con i padri con i... già Nahor eh, che va bene, Fratello era fratello di, di, di Avram però insieme eh, però sempre figlio di Terach e poi figlio Ankur, anche lui sempre di Nahor questi Avot, no? questi Avot. e poi è interessante perché dice è eh, Erevle et zet. Questa omofonia che indica il tempo accettevole il tempo qualificato, questo et, questo che, che poi indica tante volte anche l'eternità, un'azione un che si svolge in un brevissimo arco di tempo che però può avere ripercussioni anche nel futuro. Ecco, tutto questo giocherò per le parole. et et zet a volte, shavot. È per un orecchio fine che legge il testo. Eh, forse parla di più l'omofonia che la traduzione volgare che possiamo dare a noi, ecco, queste attingenti, e qui comincia la grande tefila, una tefila lunghissima, e disse, O tetagramma, signore del mio, del mio signore, con la S minuscolo, ovviamente, avramo, eh, guida gli eventi, ecco, guida gli eventi, ahrena, ahrena, ahrena, lefanae vayom, e, e, davanti a me oggi e fa che la chesed im e fa che la lealtà con il mio signore e di Abramo quindi tu fai questo atto di lealtà di chesed quindi si comincia ad andare a recuperare tutti i termini arcaici dell'alleanza con Abramo. Besete lui dice che dice Nitzav al al einamayim. e maim e c'erano che venota nashim le reciot mai in me uscirono le ragazze. Lui era presso, presso il fonte presso l'occhio, presso il fonte dell'acqua, e le figlie degli uomini, ecco, uscivano. uscivano. Interessante questo Bonot eh, Anascè, eh, questi figlioli di uomini, che indica che potevano essere della razza, di quella razza dei figli di uomini. Un po' sotto, sotto, sotto scacco da parte del tetagramma, però in mezzo a queste ragazze, ma questo, questo comunque è, è, è, fa parte della preghiera, questa è la cosa interessante. La cosa strana della prima anomalia, la seconda, abbiamo detto è quella di Betuel è quella che all'interno di questa preghiera c'è quasi un diktat tipico del mondo pagano di, eh, di dire a questo Dio: beh se le cose vanno come ti dico io, e cioè e cioè, se una nara che non è una, una Geruscia, non, eh, non è una na, nara, vuol dire che è già matura per il matrimonio. A che età si diventava na, nara? Dai 12 anni in avanti. Non lo dico io, eh, lo, dico no, lo dice la Mishnah. Eh, già a 12 anni in avanti, Potevi già ricevere i Nessuim, eh, quelli che poi saranno i Nessuim. Ah, a proposito, questo, questo matrimonio è più, è più laico, che, è considerato più laico che sacrale, anche se c'è la benedizione di Eshem Baruch, eh, perché siamo completamente prima antecedenti alle forme del matrimonio tipico del mondo ebraico. Questa nara eh, che dirò poi io a lei, o su inclina verso di me. Eh, dammi da bere, bevi e lei dirà sì, bevi anche tu e i cammelli insomma detta un po' il time, fa il timing lo spartito a Dio tutto questo all'interno <ride> all di una preghiera si vede qui la marca tipica del, del, delle ascendenze pagane di questo uomo di cui non sappiamo il nome e allora prima che iniziò prima che finisce così farà, eh, bere lei e quindi hai deciso questa donna se questa donna fa esattamente queste cose quindi fa bere a me, fa bere i cammelli in questa metodologia e allora questa è la donna che tu eh, eh, hai deciso per Avodeca il tuo servo l'Izac per, per, per Isacco per il tuo servo che sono io per Isacco oppure per il tuo servo che è Abramo di cui io sono il, il servo più più, più di lunga data, ecco, quello di quale si fideva di più. Isacco. Esatto. Ed in questo, Uba, ed ha, e in questo se succederà questo, sempre in preghiera, dice il tetagramma, io conoscerò chi è asita Chesed, che hai fatto Chesed eh, im Adonai, eh, che hai fatto questo con il mio Signore, che hai avuto la Chesed. Chesed vera Chamim. Eh, Chiesa e Drakabim, i due grandi attributi di Dio verso, quindi la fedeltà e la misericordia nei confronti, ovviamente, del mio padrone. Finisce qui una lunga preghiera. Una preghiera che noi non faremo mai, Signore. Allora, se succederà così, così, così, è eh, benedetto il Signore. Allora, dopo, se succederà così, e tu mi darai questo, questo e questo, allora, benedetto il Signore, allora vuol dire che tu hai ascoltato e benedetto la mia preghiera. Se no, Se no, vuol dire che tu. È una forma veramente primordiale di preghiera, però è la preghiera più antica di un, di un uomo che non faccia parte, eh, ovviamente, della stirpeletta, da Noach, già da Adamo chiaramente, da Noach, Avram. Eh, la prima preghiera, la goit filà la chiamo io, eh, che però, che però eh, viene interrotta da cosa? Bello è quello che Dio, per la sua misericordia, proprio sì questa cosa che veniva veramente da lui, anche questa preghiera maldestra. E infatti dice: "Vai u terem". Chi là ber, e fu così che cioè, prima che terminò questo parlare, non viene neanche definita Tefilla, proprio un parlare, no? Per parlare. venne Rifka iosette. Ecco che Rifka uscente Asher Yaldah che fu partorita a Betuel ben Milka, Eshet Nahor, moglie di Nahor, Akiv Avram, fratello di Abramo. E aveva questa cadà, eh, questa anfora, eh, sulla sua spalla. Sulla sua spalla. Sulla, su questa visione dell'anfora sulla spalla di Rifka, noi abbiamo un, un mare di letteratura, perché è un'immagine un di una dolcezza incredibile, abbiamo dei quadri, cinquecenteschi, seicenteschi, settecenteschi con questa immagine di Rifka che esce con, con questa anfora come avremo anche l'immagine di Rifka che si copre il volto quando vede il, il, il marito potremmo dire no? bene siamo al versetto 17 qui eh, la situazione si accelera perché il tempo è breve Fa parte anche della condizione sine qua non della benedizione il fatto che, che questa cosa, mh, beh primo, che si accerti che questa ragazza era veramente del cane Abramo, lo sappiamo noi, ma non lo sapeva il servo, perché il narratore ce lo dice. La seconda cosa è che bisogna fare veloce perché la vanne, lo troveremo, ehm, è molto eh, traccheggia. Eh, perde tempo, c'è cioè il rischio di perdere tempo se si perdeva tempo, Abramo poteva capire che il viaggio non era stato forse benedetto. Avrebbe destabilizzato il cran di origine, quindi dice: E corse, e corse, eh, vai a razza, vai a razza, proprio corse veloce eh, il servo a incontrare, a incontrare lei e eh, eh, disse quello che doveva, aveva chiesto a Dio: Fammi bere o su poca acqua dalla tua anfora. E lei fa esattamente quello che è stato chiesto in preghiera, vatover, vatomer, e dirà, e disse, Stedoni e si affrittò a far scendere l'anfora, no, la cadda al yada, sulla sua mano di lei, e la fece bere, e lo fece bere. Terminato il bere, versetto 19, Gama Gemalecha, anche ai tuoi cammelli attingerò ad Im-Kilu e fino a quando non terminano anche loro le ashtot di bere. Insomma, le cose vanno esattamente come lui aveva immaginato, come lui aveva sperato, come lui aveva messo in preghiera. Addirittura non aveva ancora finito di parlare, noi diciamo preghiera, ha finito di parlare a Dio e già queste cose si stavano avvisando, quindi stavano avverando. Quindi eh, c'è il versetto 21 molto interessante perché dice Via Ish Mishtahe. Ora quest'uomo, ehm, qui siamo di fronte a un participio della Kadiko Tan, indica un'azione continuata di ammirazione. Eh, guardò chi ammirato mi guardò lei con ammirazione cercava di vedere in questa prolungata contemplazione se questa persona rifka rientrava in tutti i parametri che lui aveva chiesto in preghiera e che erano i desiderati a poi di avram e è interessante perché dice che questo, questa, questa visione era accompagnata dal silenzio, Matarish. un silenzio che non è un silenzio privo di parole, ma è un silenzio che diventa il luogo della contemplazione. Una contemplazione attiva per vedere se era davvero questa donna, l'ideale per il suo servo e anche la dahat per conoscere cioè per avere quella dahat quella binah, quella binà in questo caso dahat che è un'intelligenza secondo Dio e poi e se fece riuscire il tetagramma viene proprio nominato darco nel suo viaggio in lo o no quindi veniva posto tutto alla contemplazione davanti a Dio, se il viaggio aveva avuto buon esito oppure no. Ci fermiamo ancora due versetti, poi ci fermiamo perché ci fermiamo quando? Ci fermiamo poco prima dell'arrivo della ragazza a casa della madre. Questo crea un grosso problema redazionale. Se voi andate a vedere i commentari, non si capisce se il versetto è venuto prima, è venuto dopo. È stato posposto lì, è stata un'inserzione perché si dice: Ma se il padre era vivo, si presume fosse morto. Però allora, perché nel capitolo, nel versetto 50, c'è di nuovo Betuel? Eh, no, ma il Kittel, l'edizione critica che ho qua su, dice: 'Avevo controllato prima', dice Betel, quindi la sua casa. Eh, però dopo c'è il verbo al plurale insomma non si capisce bene eh, io penso che sia proprio Betuel Betuel e che nel, in, prima, in, prima, in, prima fase, in prima fase o non fosse in casa o fosse mh, impedito da ricevere quest'uomo e aveva mandato avanti ovviamente la moglie e, e, e la vanna il suo figlio eh, non lo sapremo mai però finiamo qua perché c'è questo, questo dono, questo, questi doni dei braccialetti, pesanti due cicli, versetto 23, e disse, batmi et aghidina li, raccontami figlia mia, chi sei, chi è tuo padre, qual è il luogo, viene raccontato due volte, io sono, sono, sono Rivka, ehm, sono figlio di Betuel, figlio di Mirka, che partoria Nahor, e poi va a Tomere live, e poi lei spezza questo discorso che poi lo riprenderà dopo e dice ma, ma vieni da noi perché c'è anche della paglia e lei capisce che quest'uomo sta facendo una cosa seria tutto è sotto, sotto il comando di Dio, sotto il, i buoni auspici divini e quindi lei stessa in vita e questa è un'anomalia perché di fatto dice c'è anche della paglia e del foraggio molto eh, dice Amacom la luna per poter pernottare. Lei insomma vuole che quest'uomo si faccia giustamente, si faccia palese anche nei confronti dei suoi genitori, indubbiamente la madre e indubbiamente anche il fratello. Come finisce il versetto 26? E si prostrò e fece l'adorazione, la, l'adorazione al tetagramma. E fece la famosa una beraka molto breve la Yomer dice Baruch Hashem Elue Adonib. Baruch benedetto il tetagramma il, il Dio dice Elohe Adonib, del mio Signore Avram a sclok Azav che non lasciò che non, non, non lasciò la sua Hasdò la sua lealtà e la sua veamun, ehm, la radice è Emet e E la sua fedeltà, è la sua verità, la sua fedeltà, Mehem, da lui, Adonì, del mio Signore. Anochi, io, Baderech, e anche me nel mio, nel mio viaggio. E mi ha guidato il tetagramma, Bet alla casa di Ache, Adonì, alla casa dei fratelli del mio Signore. Quindi... C'è una doppia benedizione, una doppia benedizione al Dio di Abramo che ha guidato tutto, ci fermiamo qua, una benedizione al fatto che il viaggio era andato bene e la benedizione al fatto che il tetagramma l'aveva portato nella casa del fratello del suo signore. Quindi la prima parte della missione è riuscita. La seconda parte lo vedremo, sarà un po' più difficile perché ci sarà qualche leggera... Eh, Pressione da parte di Lavan qui è leggera, diventerà molto più pesante <ride> più avanti. Ci abbiamo già quasi che il redattore conoscesse la storia anche con, con, con, con Israele. Con, quindi con, con Jacov, ci dà già un, un anticipo però vedremo come la figura di Ivka, nella, nella, nella terza parte che vedremo la prossima volta, emerge in maniera statuaria, una ragazza giovane che aveva capito, letto perfettamente il piano divino e non ha nessun pa nessuna paura di seguire di sen sale con le dieci o con, la, con le 10 sue serve sostanzialmente o addirittura con la sua nutrice, con quella che le diede il latte da piccola. A proposito, concludo. Guardate che su questa, questa figura eh, nel mondo ebraico nacquero delle leggende. Si pensò che questa, colei che aveva tenuto al seno Arifka, fosse niente proprio di meno di Dvorak. Non è così. Non è così. Eh, anche perché, capite, che quanti anni avrebbe avuto? 300? <ride> Quindi non è quello, però in qualche commentario voi la potete trovare anche questa cosa. Vi saluto e vi ringrazio, se vi è piaciuto il video fatelo circolare e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci date una mano attivando la campanella qua sotto. Ciao e alla prossima, grazie.